Tempi supplementari. 17.05 benvenuti a tempi supplementari parleremo di un evento bellissimo la Barcolana perché domenica 9 ottobre la 54esima edizione della storica regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste anzi a proposito di Trieste c'è chi è più fortunato di noi colleghiamoci subito con Trieste per farci raccontare lo spettacolo, l'atmosfera e la vigilia di questa regata, avremo anche degli ospiti intanto saluto il collega Ivano Maiorella, buon pomeriggio Ivano grazie per essere con noi buon pomeriggio a te Giorgio e ai nostri radioascoltatori allora insomma immagino che sia una già una un countdown uh, insomma incessante da, da qui a domenica bella, una bella atmosfera proprio così, proprio così. scasi di tutte le dimensioni dai 3-4 metri fino a eh, barche di 15-16 metri siamo sulla banchina del porto di Trieste adibita proprio alla Barcolana che come dicevi te eh, partirà eh, domenica Ma meteo, è è ivano atmosferico e insomma è di mare, è una bella giornata a Trieste mare piatto mm. sole. senza e la caldissima. mitica bora allora. <ride> senza la tipica bora che però questa notte soffiava un po' nella darsena eh, anch'io sono alloggiato in una barca e devo dire verso le 4 c'era una discreta bora poi stamattina tempo splendido eh, poco vento e qui tutti gli equipaggi stanno eh, un po' provando le manovre di bordo le vele e l'intesa infatti ci scusiamo con i radioascoltatori se sentite un po' di fondo un po' di brusio ma siamo proprio sulla banchina insieme sono gli ospiti. effetti che insomma ci, ci rendono ovviamente non dico invidiosi della vostra posizione ma insomma un bel pomeriggio immagino che, ci, che vi apprestate a raccontarci hai degli ospiti? Hai detto, proprio, da... così, proprio così ah, eh, stiamo sulla banchina di fronte a noi abbiamo degli, de, degli scafi dai nomi altisonanti il Moro di Venezia è ormeggiato mm. qui New Zealand è ormeggiato proprio qui accanto a noi e, e ai nostri microfoni abbiamo Giorgio Pisano di eh, Ecopneus accanto a lui, lo sentiremo tra un attimo Buonasera Pisano, grazie e buon pomeriggio Grazie a voi, buon pomeriggio Allora Giorgio, giornata particolare perché questa mattina Wisp ed Ecopneus hanno presentato una novità assoluta eh, di economia circolare di che cosa si tratta Giorgio? Sì, si tratta di un parabordo che è stato realizzato con la, con la gomma riciclata da pneumatici fuori uso eh, il pneumatico fuori uso ha una caratteristica elastica che permette di eh, trasferire agli ah, oggetti, in questo caso di un parabordo, eh, tutte le, tutte le, diciamo, le caratteristiche chimico-fisiche che consentono di mettere in sicurezza eh, gli approdi quindi le banchine e i porti, quindi le barche sono protette nel momento in cui arrivano al porto e devono ormeggiare è un materiale eh, appunto realizzato con eh, è un, un parabordo realizzato con gomma riciclata e altri materiali ed è totalmente riciclabile, quindi è un esempio concreto di economia circolare e diciamo pure che Copneus è un esempio concreto di come un consorzio pubblico non profit si occupa da una parte di ripulire, e eh, riciclare rifiuti come i pneumatici fuori uso e dall'altra parte rimetterli per una nuova vita, Giorgio Pisano. Sì, eh, diciamo che noi siamo, siamo il consorzio di riferimento, siamo impegnati ogni anno a raccogliere più di 200.000 tonnellate eh, di pneumatici fuori uso che vengono poi eh, trasformati in grano e polverini e vengono apprezzati soprattutto in tutte le pavimentazioni sportive, ecco perché è la collaborazione con la Wisp adesso ci siamo avvicinati al mare e quindi presentiamo questi parabordi grazie, grazie Giorgio Pisano se sei d'accordo eh, Giorgio ci spostiamo sull'altro ospite, Tiziano Pesce, presidente ah, il, presidente, Pesce. il presidente dell'UISP grazie Pesce, grazie presidente ah, grazie a voi, grazie a voi buon pomeriggio. insomma abbiamo a lasciata al Matti per il Calcio, la ritrovazione il riva al mare proprio così proprio così a sottolineare veramente la valenza della nostra associazione veramente di sport per tutti stiamo vivendo delle giornate straordinarie a Trieste appunto in occasione della cinquantaquattresima edizione della Barcolana e iniziative sempre stanno particolari stanno bene assieme vero Wisp e Vela insomma è un, un bel connubio Assolutamente sì, siamo qua con il nostro eh, settore nazionale vela, il rappresentante del tessuto associativo dell'intero eh, stivale e poi come abbiamo sentito poco, poco fa appunto con questa anteprima dell'utilizzo del materiale riciclato appunto da pneumatici fuori uso anche per il mondo della vela, diciamo della nautica più in generale dopo anni di sperimentazioni, di sviluppo delle, di ricerca che abbiamo portato avanti appunto con il consorzio Ecopneus perché oggi parliamo appunto di strumenti usili per l'attività nautica però in questi anni abbiamo, eh, siamo arrivati ad applicativi molto importanti per l'impiantistica più tradizionali dagli impianti indoor-outdoor quindi impianti polivalenti dai campi di calcio, campi di rugby ma poi le piste di atletica ancora i, eh, gli impianti di basket e di tennis per arrivare al padel negli ultimi tempi e poi ancora l'equitazione l'attenzione anche al benessere animale, insomma a sottolineare come lo sport, lo sport sociale lo sport del viso abbia anche un grande potenziale proprio per contribuire ad una crescita ecco, sempre più consapevoli ed intelligente di tutti noi cittadini sui temi della sostenibilità ambientale. Il Radio Uno Sport ha il piacere ovviamente di parlare di tutte queste discipline che insomma a fianco dell'UISP ci, ci fanno capire come non ci sia soltanto lo sport dei grandi nomi, lo sport delle competizioni in vetrina ma che anche questo è grande sport con uh, valenza sociale e, insomma, ed è fatto seriamente. Grazie presidente. Grazie a voi come E grazie sempre, naturalmente grazie a te Ivano, buon, buon divertimento, buona barcolana, grazie per essere stati con noi, grazie a grazie tutti. Grazie a te Giorgio, buon lavoro, buono, buono sport.